ciao ragazzi bentornati nel mio canale oggi parliamo di produttività sappiamo tutti che per raggiungere uno o più obiettivi per seguire dei progetti che richiedono una diciamo una fonte di energia superiore al normale è importante avere degli schemi delle abitudini che ci permettono di raggiungerle quindi oggi ti esplorò 8 metodi di produttività che utilizzo io ogni giorno e che sono a portata di chiunque e anche tu puoi iniziare a utilizzarli da oggi stesso quindi resta con me alle volte se si segue uno o più progetti che richiedono una mole di tempo superiore al normale ci troviamo incastrati in questa sorta di gabbia temporale in cui non abbiamo tempo di seguirli perché ovviamente il nostro tempo è limitato e purtroppo a causa di cattive abitudini che abbiamo non riusciamo a schematizzare non riusciamo a organizzare il nostro tempo in maniera produttiva quindi è importante dare alla nostra mente degli giusti input dare alla nostra mente eh, dei, dei percorsi da seguire per farla andare nella direzione giusta questo lo possiamo fare tramite uh, alcuni, facili, alcuni facili metodi alcune facili applicazioni che io utilizzo giornalmente e che oggi condivido con te allora, la numero uno è sicuramente Totoist. Totoist è un'applicazione eh, per le task giornaliere, ma è più potente di quello, sicuramente la conoscerai, ma non tutti sanno che ha una potenza superiore a quello che mostra. Infatti con Totoist puoi utilizzarla anche a titoli aziendali, puoi utilizzarla per tutti i progetti che stai utilizzando e anche con i collaboratori per avere un ecosistema produttivo all'interno del tuo telefono, del tuo browser o del tuo, o del tuo computer. Eh, per utilizzare al meglio io ho diciamo, mh, diviso l'applicazione in due parti, una parte verticale e una parte orizzontale. In quella verticale ci sono tutti i progetti che seguo, in quella orizzontale ci sono tutte, eh, diciamo, tutti i sistemi del progetto, tutti i blocchi del progetto che devo completare. Noi, poi c'è una piccola casella che indica l'emergenza che sono assegnate a me, perché utilizzo ovviamente l'autista anche con i collaboratori e tutte le persone con cui lavoro, e quelle, quelle task assegnate a me devono avere un arco temporale eh, oggi o domani o comunque durante il mese in cui devo completarle. Eh, quindi nella mia, poi nella mia, nel mio blocco personale avrò la task dedicata a me e eh, con l'arco temporale che... Devo completare se una tasca è assegnata da completare entro oggi, non importa che io andrò a letto, quella tasca dovrà essere finita. Poi, dopodiché, in base al mio calendario, andrò a eseguire tutti i miei progetti. Quindi, eh, durante la giornata, so esattamente cosa devo fare, quando devo fare e quando deve essere completato. Il secondo metodo di cui ti parlo. È un metodo che forse avrei già sentito parlare se hai guardato in giro come essere più produttivo. E si tratta di eseguire le, eh, le task mattutine, avere una ma routine mattutina. C'è cioè, chi come routine mattutina si allena. Io A me non piace allenarmi la mattina, invece, quello che faccio io quando mi alzo, eh, oltre a farmi il caffè, è andare a vedere tutte le email, quelle eh, di emergenza, e quindi togliermele subito dei piedi, andarle a rispondere immediatamente. Andare. Quindi a, vedere, a fare le task più veloci e più, più facili della giornata. Quindi spendo i primi 60 minuti appena sveglio per togliermi, diciamo, di torno tutte le task veloci, tutte le email eh, eh, di emergenza, in modo che poi tutta la mattina libera per occuparmi di cose eh, mh, un po' più complesse a full immersion. Questa è la mia seconda abitudine produttiva. La terza, è ovviamente, ed è anche quella in cui meno persone ne parlano è la delegazione delegare ad altre persone perché ragazzi per quanto possiamo essere produttivi la nostra giornata sarà fatta sempre di 24 ore e in 24 ore ovviamente dovremo anche dormire dovremo anche occuparci di noi stessi eh, quindi ovviamente per quanto possiamo essere produttivi a una certa abbiamo sempre un limite materiale per superare questo limite materiale di tempo l'unico modo è delegare si può delegare tramite software si può delegare tramite persone si può delegare in tanti modi quindi per delegare dovrai andare le task più diciamo meno importanti o comunque che non hanno richiedono la tua personale attenzione le andrai a delegare ad altre persone assistenti virtuali, magari assistenti virtuali ragazzi si trovano con 200 dollari al mese dalle Filippine all'Indiana, se ne trovate un sacco su Fiverr, o se dovete fare un logo, ok, facciamo un esempio di delegazione, eh, anche se sapete usare Photoshop, vi sapete arrangiare, io per esempio mi so arrangiare con Photoshop, non sono un grafico, ma se devo fare qualcosa la posso fare, però fare un logo magari mi richiede una o due ore, o tre ore in base a cosa devo fare, e... Eh, quando io posso andare su Fiverr e con 5 dollari posso farmi fare il logo da qualcun altro. Voi dite sì, ma perché devo spendere 5 dollari se posso farlo io? Ragazzi, ma se spendete 3 ore, 3 ore del vostro tempo valgono 5 dollari. Dovete ragionare questo 5 dollari sono più o meno 4 euro. Okay? Non so, non so, me a mente il cambio ufficiale. Voi lavorereste 3 ore per 4 euro? Se io vi assumo, vi dico lavorate per me, vi do. Per 3 ore di lavoro, 4 euro tutti i giorni, lo fareste? Se lo fate eh, mandatemi un'email, trovate un'email nei contatti perché sono interessato. Perché quando fate questo, quando fate un logo e indirizzate 3-4 ore del vostro tempo, state lavorando per 1,50 euro all'ora. Non importa se state lavorando per voi stessi, è sempre tempo che state, che state spendendo, e state lavorando. Quindi andate su Fiverr, andate dove volete, spendete 5 dollari ma anche 10 dollari e fatevi fare quel lavoro. E questo vale per tutti i servizi. Se a me un lavoro diciamo, mi richiede del tempo che non sono disposto a spendere, che in cui non sei disposto a lavorare per qualcun altro per quel, per quel ritorno economico, io non lo faccio, lo faccio fare a qualcun altro e lo pago. Quindi dovete prima di tutto capire quanto vale il vostro tempo voi pensate a quanto sarei disposto a lavorare a forma oraria per qualcuno a quanto farei una consulenza oraria ok? cercate di capire quanto vale la vostra ora per voi per me le mie ore valgono un tot ok e so che se io in quell'ora in quelle due tre ore che devo fare qualcosa andrei a spendere di meno di delle, delle, del valore che ho dato alle mie ore facendola fare a qualcun altro io la faccio fare a qualcun altro anche perché mh, cioè, è sensato no? se per me un'ora vale 100 euro e fare un luogo mi richiede due ore e ne spendo 10 a farlo fare a qualcun altro è ovvio che a convenienza mi conviene farlo fare a qualcun altro questo è il terzo modo il quarto modo ragazzi è avere un calendario ben organizzato se siete delle persone che seguite due progetti, che magari lavorate anche, quindi lavorate, seguite progetti, avete meeting, avete task da fare, dovete avere un calendario settimanale ben preciso, ben organizzato. Io so che nel mio calendario ci sono dei giorni in cui li dedico alle mie faccende personale, le ore che dedico alla mia vita personale ore che dedico a dei meeting, che dedico a degli incontri ore che dedico a determinati progetti, ore che dedico ad altri progetti è importante avere un calendario giornaliero ben organizzato e se è possibile cercare di avere delle routine settimanali quindi o, magari se dedicate un giorno a determinate task fate ogni settimana quello stesso giorno in modo da avere una mente organizzata e um, avere un sistema funzionale e abitudinario. Il quinto modo eh, che utilizzo, per essere sempre produttivo, è la full immersion, cioè quando io vado a fare delle task, se per esempio su Todoist ho il progetto X e decido che vado a spiegarmi il progetto X mh, nella prossima ora, quell'ora io andrò a fare solo quello, non andrò a controllare le email, non andrò a um, guardare gli altri progetti, non andrò a guardare, guardare nient'altro, non andrò a fare nient'altro, ma farò una full immersion, in modo che posso fare il più possibile in quell'ora e non sprecare il tempo perché ovviamente se io mh, oltre a fare quello comincio a prendere l'email comincio a fare tutto perderò il triplo del tempo in quanto invece se faccio tutto quello e poi vado ad aprire l'email magari in un'ora e cinque minuti me ne esco invece saltando dall'email al progetto magari mi richiede due ore il sesto modo eh, ed è un po' meno convenzionale di quello che che si suggerisce solitamente in giro è avere dispositivi top gamma. Cosa intendo? Avere computer top, avere telefono top. Ovviamente, ragazzi, se lavorate in campo tecnologico, ok? Se lavorate se avete un ristorante, trasformate questi dispositivi in cucina, in fornelli, in pentole, in cucchiai, in ok? Adattate il mio esempio. In, nella vostra vita, nel vostro lifestyle cosa intendo con un dispositivo top gamma? intendo che se dovete comprare un dispositivo che vi serve per lavorare, ok, qualsiasi esso sia e costa 500 euro ma con 700 euro potete garantirvi delle prestazioni che sono molto superiori e soprattutto molto più eh, durevoli nel tempo, spendete di più e prendete un dispositivo superiore questo perché? Perché se dovete lavorare con un, con un apparecchio, un dispositivo che si blocca, un apparecchio, un dispositivo che vi dà problemi e che vi richiede tanto tempo per pulirlo, tornando al discorso di ristorante, è tempo che state sprecando eh, a lungo termine, se con un paio di centinaia di euro in più potevate avere un dispositivo, un apparecchio che vi richiedeva meno manutenzione, un apparecchio che durava più nel tempo, un apparecchio che si bloccava più meno. Questo per esempio io compro semplicemente dispositivi top in camma quando faccio un acquisto. Uno perché mi permettono di lavorare meglio, più veloce nel tempo, non ho problemi di blocchi dopo qualche mese, non ho problemi di crash, niente. E soprattutto mi, mi danno anche un risparmio nel lungo termine economico, perché se io acquisto un computer di 500 euro e dopo un anno ho già comincia ad avere problemi lo devo sostituire per quello che devo fare io, se ne spendo mille mi durerà tre anni facilmente quindi, e potrò anche rivenderlo recuperare se nell'usato se ne ho bisogno quindi c'è una certa convenienza. Il settimo eh, ragazzi è l'alimentazione, mangiate correttamente perché se non abbiamo un corretto bilanciamento dei, nutri dei, dei nostri nutrienti corporei tra l'altro uscirà un video dedicato a tutta questa storia del, della forma fisica non, non vi spoilerò niente, uscirà a breve se non abbiamo un corretto eh, bilanciamento nutrizionale non avremo mai l'energia per affrontare la giornata se stiamo a mangiare zuccheri tutti i giorni se facciamo colazione con i cereali zuc zuccherati, il latte dove abbiamo una, una botta di zucchero, una botta glicemica altissima appena svegliati è ovvio che non affronteremo la giornata in modo produttivo perché non, non è sì la colazione deve essere importante ma se mangiare solo zucchero è la stessa cosa anche a cena i zuccheri dovete limitarli soprattutto quelli ad alto carico, carico di 100 se non sapete cosa significa andate a cercare su google non è il video adatto questo è, che è un discorso molto lungo eh, l'alimentazione è importante perché il carburante che ci permette di andare avanti ed è importante mettere il carburante buono voi nella, nella vostra macchina a diesel non mettereste mai la benzina e viceversa, quindi non fatelo nel vostro corpo l'ottavo e ultimo modo di questo video che è sempre correlato all'alimentazione è quello di prepararvi più pasti in anticipo possibile perché se mettiamo caso mangiate 4 volte a settimana riso va bene? Eh, riso freddo anche caldo per riscaldare, non ha senso cucinarlo quattro volte differenti e sprecare quattro volte il tempo necessario. Cucinatelo una volta, mettete quattro porzioni anziché una, conservatelo in frigo, tranquilli che rimane, quasi tutto il cibo rimane per molto tempo, e quando lo dovete andare a mangiare lo, lo riscaldate, lo, lo finite la preparazione e risparmerete così quattro volte il vostro tempo. Questo cercate di farlo. Non è possibile vendere tutti i pasti, non è possibile per tutti i cibi, ma per quanto possibile, cercate sempre di farlo. Questo vi permetterà di risparmiare molto tempo. Il segreto, ragazzi, è risparmiare un po' di tempo in ogni task, perché è ovvio che se per cucinare avete bisogno sempre un po' di tempo. È ovvio che per pulire avete bisogno sempre un po' di tempo, sono cose in cui il tempo materiale dovete averlo. Però, se riuscite a togliere 5-10 minuti a ogni task che fate, eh, a, a, diciamo giornalmente a fine giornata avete risparmiato un bel po' di tempo, un paio di ore sicuro che potete dedicare a cose più produttive ragazzi vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale di mettere like, condividere il video se vi è piaciuto grazie a tutti quanti per seguirmi vi aspetto al prossimo video ciao a tutti